E benvenuti a tutti. Allora, allora questa sera, anzi questo, questo pomeriggio, perdonate, mi sono sempre abituati a andare in live di sera e mi stavo confondendo anch'io. Comunque sia, questo pomeriggio avremo un dibattito sulla MMT. Qualche mese fa abbiamo avuto eh, la possibilità di intervistare il professor Alberto Graziani il quale è intervenuto sulla MMT insieme a tanti altri di noi. Quindi questa sera, eh, questo pomeriggio, scusate ancora, Avremo Matteo Fatale, Marco Cattaneo e Francesco Chini che eh, appunto ci proporranno il tema. Eh, in questo caso partiremo con Francesco Chini che presenterà il tema per un quarto d'ora circa. Dopodiché seguirà una controargomentazione di Fatale di 5 minuti. Successivamente risponderà a questa controargomentazione Marco Cattaneo. Al fine di questo ciclo, diciamo, la, la live prenderà la piega di un, di un confronto fra Fatale e Cattaneo, 5 minuti a testa fino, a, fino a, diciamo, alle 17.40 circa, a cui seguiranno dieci minuti di conclusione da parte di e poi alla fine da parte di Fatare o seconda di come siamo arrivati in quel momento lì. Insomma, niente, niente di diverso, penso che sia, sia un'occasione utile per confrontarsi di nuovo su questo tema, e quindi io mi taccio e lascio la parola a Francesco Chini. Quindi benvenuti a tutti intanto. Eh, un caro saluto anche eh, da parte mia. Eh, in questo appuntamento... Eh, io faccio parte dell'associazione eh, Sottosopra, coorganizzatrice eh, di questo appuntamento, con Economia Italia, che ringrazio per l'opportunità e, e la disponibilità. Eh, appunto, come ha detto Umberto, mh, io farò una breve mh, introduzione. E prima di passare appunto alla mia mh, presentazione vera e propria, mh, vorrei raccontarvi di un avvenimento storico, Studiato e conosciuto appunto dagli storici, mh, di cui cioè abbiamo contezza molto precisa, ossia la monetizzazione della Sierra Leone da parte dell'esercito britannico. Siamo nel 1800, epoca coloniale, in Sierra Leone non c'è sistema valutario, ossia siamo in un'economia basata sul baratto. C'è chi pesca, c'è chi coltiva, donne anziane svolgono le loro funzioni in questa. Eh, struttura socio-economica e, punto importante, il fenomeno della disoccupazione non è conosciuto. Ossia non esiste, non esiste il fenomeno della disoccupazione in quel tipo d'economia. Arriva l'esercito britannico, gli inglesi in Serra Leone vogliono mh, costruire piantagioni di caffè. A questo punto per l'esercito britannico si pone un problema, cioè che gli abitanti locali della Sierra Leone non hanno alcun eh, interesse ad andare a lavorare nelle piantagioni di caffè degli inglesi. Così l'esercito britannico risolve la soluzione in modo ingegnoso, ossia viene introdotta una valuta coloniale da parte dell'esercito britannico sotto forma di mh, carta moneta, chiamiamola Uh, corona. e contestualmente all'introduzione di questa carta moneta viene introdotta anche un'altra cosa mai vista prima in Serra Leone una tassa da pagare esclusivamente in corone all'esercito britannico cioè la tassa sulla capanna o tu mi paghi la tassa sulla capanna oppure io esercito britannico arrivo e ti brucio la capanna gli abitanti locali rimangono un attimo interdetti non sanno bene cosa fare ma poi capiscono come fare per eh, procurarsi questa carta moneta con cui pagare la tassa sulla capanna, cioè andare a lavorare per gli inglesi nelle piantagioni di caffè. E così è stata monetizzata la Sierra Leone, così è stata monetizzata la Sierra Leone. Ora, analizzando la sequenza degli scambi, ora analizziamo un attimo la sequenza degli scambi. Prima l'esercito britannico emette ex-Nilo questa carta moneta la quale in sé è priva di valore. Questa carta moneta entra in circolazione pagando la manodopera locale necessaria agli inglesi e poi solo a quel punto l'esercito britannico ritira parte di quella carta moneta per mezzo della tassazione. Quindi prima questa carta moneta viene emessa e poi in un secondo momento essa viene ritirata per mezzo della tassazione. Questo tipo di eventi storici ossia il processo di monetizzazione in un'economia, come vi ho appena raccontato, è riscontrabile in più e più casi, in diverse aree geografiche e in differenti momenti storici. Numismatici e storici, quali Alexander Del Mar o eh, il grande medievalista francese Fernand Brodel, eh, ne parlano spesso nei loro testi. E sono reso conti che, come quello che vi ho appena raccontato sulla Sierra Leone, divergono profondamente rispetto alla tradizionale storiella del baratto che di norma ci viene raccontata nei testi mainstream di economia. Ad esempio, quando crolla l'impero romano, intere regioni dell'ex impero ritornano al baratto. Quindi vediamo che in assenza di un potere politico centrale il baratto ritorna. Ripeto, l'incontrario di quanto di norma illustr illustrato nei testi mainstream di economia. E questa differenza non è da poco, perché se il fenomeno della moneta è spontaneo, allora il compito dello Stato è quello di adeguarsi ai mercati, ossia cercare di rispettare una cosa che è fondamentalmente privata. Se invece la moneta è politica, allora ciò dà una responsabilità in più allo Stato, ossia di gestirla per il bene comune. Ecco, adesso... Dopo questa brevissima introduzione passo più nello specifico alla mia eh, presentazione, vedo di condividere lo schermo, vediamo. Ok, condividiamo lo schermo, benissimo. Eh, allora, un attimo che metto qua la presentazione, modalità schermo intero, ok. Ok, mi vedete? La vedete la presentazione? Ma, no, mi hai, ho fatto okay. fatto. mi hai dato ok, perché a me non è arrivata alcuna richiesta. Devi fare share da qua sotto. Da ah, sotto. Aspetta, devi, aspetta, eh. devi proprio, da streamer, fare share, e fai share screen, no, no, no, perché... e anche vai, Allora, condividi, annulla, vediamo, perché, allora, share screen, giusto? Allora, share screen, giusto? Sì da, qua, sì, da StreamYard. Da, ok, da poi braccio. viene fuori però scritto. Ah, il, ah, il mio schermo intero, no. Vedi, finestra dell'applicazione. Oh, mamma mia. Allora, StreamYard. Uh, ma il mio magari... schermo, io voglio condividere. Vabbè, condividi anche audio. Umberto, condividi tu magari e Francesco parla su... Va bene, su... possiamo su... fare anche così, nessun problema. Allora ok. okay. Uh, Umberto, scusa, hai detto la mia presentazione eventualmente? Uh, pa, pa, pa. Dovrei avercela, se me l'hai inviata. Sì. Se ci sta sì, la sì. mail, magari la vendo io, aspetta. Ok, aspetta un secondo, perché io ho tre link. Ok, trovata, perfetto, eccola qua. Te la vado a condividere subito. Ok. Aspetta. Ok, è questa? Andiamo. Sì, eh, sì, vai sopra, sopra. Ok, perfetto. Ok, a avanti? Okay. Va vai la successiva? Ancora? Ancora? Ancora? Ancora? Ok, qua, questa qui. Okay. Faccio iniziare da qui. La MMT e monetisconto fiscale. Ok, allora l'appuntamento di oggi appunto si chiama MMT e. Eh, i buoni di sconto fiscale, cioè noi oggi tratteremo l'MMT eh, non solo dal punto di vista eh, meramente teorico, eh, bensì anche eh, da, mh, in riferimento a una possibile applicazione dell'MMT eh, per quanto eh, riguarda eh, gli stati che adottano l'euro, quale propria valuta, cioè eh, l'Italia. Questa applicazione si chiama appunto buoni di sconto fiscale, che appunto è un modo per... Ehm, Ehm, adottare mh, parte una, de degli elementi della parte prescrittiva dell'MMT eh, di cui dopo Marco Cattaneo eh, ci parlerà meglio allora l'MMT eh, scuola economica che ha ormai più di 25 anni nel senso che il primo testo venne pubblicato nel 1993 eh, Staff Currency Economics eh, a cura di eh, Warren Mosler ok passiamo alla slide successiva Ok, allora mh, partiamo dal, da spiegare un po' il nome, cioè questo Modern Money Theory, e che in realtà mh, è una citazione mh, dal Trattato sulla moneta del 1930 di John Maynard Keynes, eh, dove eh, eh, c'è questa frase, sono almeno 4.000 anni che tutti gli, stati moderni hanno avuto la facoltà di decidere cosa moneta e cosa non lo è. Cosa è moneta e cosa non lo è. Ma forse questo significa che la MMT ehm, descrive ogni tipo di economia valutaria, ogni tipo di economia monetizzata. Slide successiva. La risposta è sì. L'MMT offre la comprensione di come operi un sistema monetario a prescindere dal fatto che i mezzi di produzione capitale siano di proprietà privata, capitalismo, statale socialismo o che non siano affatto di proprietà, comunismo. Come qui afferma Bill Mitchell, fondatore dell'MMT insieme a eh, Warren Mosler. Eh, prossima slide. Ecco, qui abbiamo una eh, citazione eh, di eh, Joe Weisenthal di Bloomberg per iniziare a capire cosa significa ragionare in termini MMT. Allora, l'MMT eh, interpreta la spesa pubblica come sempre basata sul finanziamento monetario. Questa è la chiave. Non è importante che i deficit siano alti o bassi, se i tassi di interesse siano lo 0 al 5%, se la Federal Reserve stia acquistando titoli o stia riducendo il proprio bilancio. La MMT afferma che un paese come gli Stati Uniti, che emette e spende la propria valuta, finanzia sempre la spesa allo stesso modo, creando denaro. Questo è vero ora, come lo era anche ai tempi dei surplus dell'era di Clinton. Pertanto, mh, mh, mh, il modo di, di, di vedere la sostenibilità di spesa normalmente utilizzato, come ad esempio il livello del deficit, o il rapporto debito PIL, non, non, non è utile. Invece, per la, secondo l'MMT, la i principali limiti alla spesa sono o di tipo politico, ossia come i nostri rappresentanti istituzionali decidono di allocare il denaro, e soprattutto eh, eh, reali, perché se c'è una scarsità di risorse reali, noi probabilmente rischiamo di eh, subire dei fenomeni di tipo inflativo. Inflazione per l'MMT è l'indicatore che la spesa non sia sostenibile, non eh, parametri finanziari, non come dire, scelti in modo arbitrario. Ma se puoi scorrere un po' in giù così vado avanti a leggere perché se no non me la ricordo. Ok, pertanto, ehm, ehm, quello che il governo dovrebbe fare in riferimento alle proprie finanze non è fare cose tipo il pareggio di bilancio, eh, ma conseguire il pieno impiego. Inoltre, secondo la MMT, è la politica fiscale e non la politica dei tassi di interesse a essere vista come strumento primario per conseguire il pieno impiego e la stabilità eh, macroeconomica. Okay. Eh, slide successiva. Ecco, queste eh, parole eh, di Joe Weiss e Daldi Blunger fanno eco in eh, questo eh, articolo di, della professoressa Stephanie Kelton, pubblicato il 7 aprile su eh, eh, il New York Times, che così si conclude. Se Congresso e Casabianca vogliono davvero svolgere un servizio responsabile, utile sia alla società sia al mantenimento del potere d'acquisto del dollaro statunitense, allora, piuttosto che focalizzarsi su dove andare a reperire nuove entrate fiscali, dovrebbero concentrarsi anzitutto sulla offerta di quanto sia esattamente necessario in termini di risorse reali per... Sistemare la rete elettrica nazionale, rimettere in sicurezza tutti i ponti presenti sul territorio nazionale, fornire retribuzioni dignitose a tutti coloro che prestano assistenza verso anziani, bambini e in generale verso chi non è autosufficiente, ammodernare la rete ferroviaria, permettere la, eh, a ogni casa l'accesso all'acqua potabile e alla banda larga. Quanta gente è necessario impiegare per realizzare tutto questo? Quanto acciaio, cemento, cavi in fibra ottica sono necessari? Quanto equipaggiamento meccanico, gru scavatrici servono? La lista è lunga. Queste sono il tipo di domande che dovremmo porre ai nostri rappresentanti istituzionali e che loro dovrebbero porsi e non dove trovi i soldi per fare tutto ciò. Ecco, quindi, diciamo, da queste parole cominciamo a capire eh, che la MMT rivede un po', diciamo, i, in, eh, i perimetri finanziari dello Stato e quindi diciamo, può permettere di disporre eh, di maggiore spazio fiscale. Che cosa significa una cosa del genere, eh, per esempio riferita all'Italia? slide successiva. Significa, ad esempio, che cessano i presupposti per l'esistenza della tassa più dannosa mai pensata. L'IVA. Il governo saprà che la ricchezza reale di un paese sono i beni e i servizi che il settore non governativo Produce e si scambia. Non esiste bene superiore in economia. Perciò l'IVA, che penalizza fortemente proprio questa produzione, questi scambi, va eliminata. Essa colpisce al cuore l'economia e, e ci impoverisce direttamente e su base permanente. Inoltre essa è, fatta ancora più grave, una forma di tassazione regressiva. Colpisce con maggiore incidenza relativa i redditi più bassi rispetto a quelli più alti. Questo brano, tratto da... Eh, eh, MMT per l'Italia, testo del 2012, scritto da, eh, dai professori Alan Parguet e Matthew Forstater in collaborazione con eh, Warren Mosler. Praticamente i buoni di sconto fiscale, di cui dopo ci parlerà eh, Marco, sono un modo per ottenere mh, eh, diciamo, degli effetti paritetici sull'economia, poi dopo però Marco ci spiegherà meglio eh, in che modo. Slide successiva. E adesso finalmente possiamo eh, arrivare a descrivere quali sono gli assiomi fondamentali dell'MMT, okay? e che io ho, ho, ho suddiviso in cinque punti. Um, I primi quattro sono più di tipo mh, descrittivo, mentre il quinto è più di tipo prescrittivo. Allora, punto primo, ve li leggo velocemente e poi andiamo ad analizzarli uno per uno. La valuta è credito fiscale. Eh, e punto secondo, la valuta è monopolio pubblico. Punto terzo, la causa della disoccupazione, ovviamente qui per disoccupazione si intende involontaria, risiede nella restrizione di accesso, cioè la tassazione, al monopolio, cioè la valuta, attuata dal monopolista dell'emissione valutaria, cioè il settore pubblico. Non vi preoccupate, poi dopo vediamo bene cosa significa. Punto quarto, le esportazioni sono il costo reale della produzione. Ma questo significa che c'è qualcosa di sbagliato nelle esportazioni? No, poi lo vediamo meglio. Ecco, questi quattro punti, ribadisco, per la MMT, sono punti puramente descrittivi, cioè descrivono, cioè è il modo che ha l'MMT per descrivere il sistema per come esso è già oggi, secondo l'MMT. Il, il, il quinto punto è invece eh, più di tipo eh, mh, prettamente eh, prescrittivo, ossia che le valutazioni sugli atti di spesa pubblica vanno realizzate sulla base di stime e riferimento anzitutto all'impatto infattivo di tali atti di spesa e non come avviene oggi eh, Umberto scusa puoi fare scorrere un attimo in giù perché non la vedo che okay, in riferimento all'impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico ok ehm, ecco ov ovviamente voi immaginatevi cosa significherebbe questo eh, per dire, nella situazione italiana dove ogni volta eh, gli uffici tecnici della ragioneria dello Stato, eccetera, eccetera, la prima cosa che fanno è vedere l'impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico e non quello inflattivo. E infatti è su questo che tra l'altro la professoressa Stephanie Kelton, eh, all'epoca quando era eh, ehm, capo economista presso la Commissione Bilancio del Senato degli Stati Uniti, eh, si lamentava particolarmente, ma vedremo meglio dopo. Passiamo al primo punto, che è la slide successiva, cioè la valuta come credito fiscale. Ecco, qui ho messo una citazione tratta dalla ricchezza delle nazioni del 1776, dove Smith afferma un sovrano che promulgasse l'obbligo di pagare una determinata proporzione delle tasse in una tipologia di moneta cartacea conferirebbe in tal modo un valore certo a quella moneta. Ecco, mh, ricordatevi un po' quello che vi dicevo all'inizio sulla Sierra Leone. In quel caso, eh, appunto, la valuta viene introdotta e viene utilizzata per, per, per quale motivo? Cioè, che cos'è? Una specie di titolo per pagare, appunto, quella che era la tassa sulla capanna. Quindi questa qualità di credito fiscale della valuta non è, diciamo, una caratteristica specifica dell'MMT, cioè è già presente nella letteratura economica e il primo ad aver individuato questo aspetto eh, è stato già Adam Smith più di 300 anni fa nella ricchezza delle nazioni. Passiamo alla slide successiva. Ecco, in questa slide vediamo le caratteristiche della valuta secondo la MMT, che sono quattro. Allora abbiamo le prime tre classiche eh, normali della moneta che conosciamo tutti, cioè unità di conto, mezzo di scambio e pagamento, riserva di valore, alla quale appunto si, si aggiunge questa quarta, cioè la qualità di essere credito fiscale. Eh, credito fiscale. Eh, tra l'altro, questo aspetto, eh, poi, io lascerò questa slide quando finisco di parlare, in modo tale che poi, dopo eventualmente, Marco ci torni su mh, nella sua parte, così che faccia un paragone tra le caratteristiche della valuta secondo la MMT, e le caratteristiche dei buoni di sconto eh, fiscale. Ok, passiamo alla slide successiva. Ok, altro punto. La valuta come monopolio pubblico. Allora, noi abbiamo visto che la valuta... Una delle caratteristiche della valuta è quella di essere un credito fiscale. La caratteristica della, della valuta, di essere credito fiscale, ci permette di notare come esista un fornitore unico di ciò che è richiesto per assolvere agli obblighi fiscali. Il settore pubblico, il quale impone gli obblighi fiscali, è questo fornitore unico. E in quanto fornitore unico... Si tratta di un monopolista. Il settore pubblico è dunque monopolista dell'emissione valutaria e la valuta è eh, l'oggetto di tale monopolio. Eh, vabbè, andiamo allora alla slide successiva. Questo ecco qua, E finalmente siamo arrivati al punto centrale. Eh, eh, guarda, Umberto, se me la puoi restringere un attimo, perché questo qui è il punto. Ecco sì, questa è l'MMT, cioè. Quando voi avete presente la MMT, okay, dovete immaginare eh, questa, questa slide, okay, dove possiamo vedere un, uh, un aspetto diciamo, verticale, okay, sull'asse verticale, che la MMT chiama transazioni verticali, e poi un altro aspetto sull'asse orizzontale, che la MMT chiama eh, transazioni orizzontali. Questo è il punto centrale dell'MMT, cioè quando voi sentite parlare di MMT dovete avere presente questo schema, perché questo è lo schema che sintetizza l'MMT. Allora abbiamo in alto il settore pubblico, composto da eh, tesoro e banca centrale, poi al centro abbiamo il settore non pubblico, composto in sostanza da tutti gli altri agenti economici, a destra abbiamo eh, il risparmio, quindi eh, le riserve, i titoli di Stato, i depositi bancari, e a sinistra eh, abbiamo eh, debito-credito, ossia quello che gli economisti circuitisti chiamano moneta endogena. Tutta la parte diciamo, dell'asse orizzontale è esattamente il circuito monetario, come già descritto, per esempio, non so, da Augusto Graziani, per citare un economista del circuito monetario. La parte diciamo, più specifica dell'MMT sono le transazioni verticali. E notate come, appunto... Il settore pubblico emette la valuta attraverso un atto di spesa, appunto la spesa pubblica. E in questo modo la valuta entra nel settore non pubblico, il settore non pubblico in cambio al settore pubblico fornisce manodopera, beni e servizi, come abbiamo visto all'inizio no? con il racconto della Sierra Leone. E poi cosa succede? Che c'è la tassazione. La tassazione drena denaro eh, dal sistema economico. Notate che la tassazione dove finisce? Nel cestino. Cioè, il, eh, cioè lo Stato non, non, non tassa per reperire delle risorse finanziarie. Cercate di vederlo in questo modo. Eh, immaginate voi che dovete andare ad un teatro, no? a, ad assistere a uno spettacolo teatrale. Quando arriva, Dovete procurarvi i biglietti teatrali quindi il teatro deve aver prima emesso i biglietti. Il teatro deve aver messo prima i biglietti affinché voi possiate reperirli. Quando voi andate in teatro ed entrate in uno spettacolo, vi ritirano questi biglietti. Che cosa fa quello che ritira questi biglietti, dei biglietti che vi ritira? Li strappa, mica li colleziona. Ecco qui il concetto è lo stesso. L'abbiamo già visto prima col discorso della Sierra Leone. L'abbiamo visto adesso sintetizzato in questo schema. Eh, slide successiva. Ok, e adesso finalmente possiamo comprendere il terzo punto che avevamo visto prima, che era un po' criptico, non si capiva, cioè la causa della disoccupazione, che come abbiamo visto prima, con l'esempio della Sierra Leone, prima dell'introduzione del sistema valutario, non esisteva questo fenomeno. La causa della disoccupazione risiede nella restrizione di accesso, cioè la tassazione, che appunto agisce come una restrizione di accesso, al monopolio, cioè la valuta attuata dal monopolista dell'emissione valutaria, cioè il settore pubblico. Cioè il settore pubblico ha questi, queste due valvole okay, per mm, controllare eh, il, il livello di denaro nel sistema. O meglio, sì, beh, possiamo dire così, ok. Mm, cioè eh, la spesa pubblica, prima, e poi dopo subito sotto la tassazione. Quindi, come qui dice Mosler, la causa della disoccupazione è, per come è strutturato il sistema, la tassazione. A questo punto quindi viene fuori una considerazione e cioè, come appunto dice ancora Mosler qui sotto, lo Stato che non garantisce la possibilità di lavoro ma obbliga a pagare le tasse è uno Stato tiranno. Non so, mi chiedo, ma oggi nel 2021 eh, in Italia eh, lo Stato garantisce il lavoro? Non lo so, lo lascio come eh, domanda. Andiamo alla slide successiva. Ecco qua, e qui c'è la risposta che propone la MMT per fare in modo che appunto il sistema sia meno, sia meno tirannico, ossia il lavoro garantito, cioè quello che Ayman Minsky chiamava impiego di ultima istanza. Il problema politico è creare una strategia di piena occupazione che non provochi instabilità, inflazione e sottooccupazione. Lo strumento principale di tale strategia è la creazione di una domanda infinitamente elastica per la forza lavoro ad un salario minimo che non dipenda dalle aspettative di profitto di lungo e breve periodo di business. Dato che i governi possono offrire occupazione a prescindere dalla profittabilità dei lavoratori assunti, questa domanda infinitamente elastica di forza lavoro deve essere creata dallo Stato. Andiamo alla slide successiva, ed ecco quindi eh, eh, come descriviamo l'idea di base, cioè trattare i disoccupati come trattiamo le banche. Così come per le banche esiste il credito di ultima istanza che serve per occuparsi della stabilità finanziaria e abbiamo un agente, cioè la banca centrale no? che si occupa di garantire questo, la stabilità finanziaria così deve esistere l'impiego di ultima istanza al fine di garantire la piena occupazione e quindi la stabilità economica del sistema nel suo complesso andiamo alla slide successiva Ed ecco qui, sintetizzato un po' il lavoro garantito. Allora, a sinistra abbiamo la struttura retributiva del lavoro garantito, che è suddivisa su tre livelli, abbiamo 18 do dollari. Eh, guarda, se la puoi far scorrere leggermente in basso, la slide. Ok, perfetto. A abbiamo mh, quindi 18 dollari per i lavoratori, diciamo, unskilled. Questo è riferito ovviamente agli Stati Uniti, no? 15 dollari per i lavoratori unskilled, scusate. 18 dollari per i lavoratori semi-skilled, 21 dollari per i lavoratori skilled okay. quindi praticamente cosa abbiamo? abbiamo il settore pubblico che garantisce a tutti i cittadini l'accesso a un impiego fornito da esso stesso eh, um, in collaborazione Insomma, adesso sarebbe difficile stare qui a spiegare come si struttura questo eh, mh, a un salario predeterminato allora qualcuno potrebbe dire ma cos'è sta roba qui tipo l'Unione Sovietica? No Infatti, vediamo qui sulla destra come il sistema cambierebbe. Noi, abbiamo, noi vediamo qui l'attuale sistema. dove appunto abbiamo in basso i, i lavori, cioè gli impieghi pubblici, come conosciamo, cioè quelli impieghi utili per fun far funzionare la macchina statale. Poi l'impiego nel settore privato e i disoccupati. Come cambierebbe questo sistema con l'introduzione del lavoro garantito? Che quello che Marx, Marx, Karl Marx chiama l'esercito industriale di riserva diventerebbe un vero esercito industriale e quindi la, i, i disoccupati passerebbero ad essere, a far parte del lavoro garantito. Eh, in che modo quindi a, funzionerebbe questo bacino di impiego? Questo bacino si espanderebbe e si contrarrebbe a eh, seconda dell'andamento economico, quindi ristabilito il livello ottimale di domanda aggregata, a questo punto il bacino di, di, di impiego del lavoro garantito si restringerebbe, in quanto a quel punto il settore privato tornerebbe ad assumere. Abbiamo qualche esempio al mondo di questa cosa qui, eh, NI, nel senso che in India esiste il Mahatma National Rural Employment Guarantee Act, che impiega 100 milioni di persone, che è un programma di lavoro garantito solo a livello rurale, fatto con un sacco di restrizioni di accesso, perché puoi lavorare solo 100 giorni all'anno, perché solo per le aree rurali, perché può eh, entrarci solo eh, una, un membro per famiglia. Però cosa è successo? Quando è scoppiata la, la crisi eh, in seguito alla pandemia, eh, e in questo programma sono passati da esserci 60 milioni eh, di lavoratori a esserci 100 milioni di lavoratori. Cioè, Mentre veniva espulso, venivano espulsi i lavoratori dal settore privato, questi venivano assorbiti eh, dal programma, in modo tale che questi lavoratori continuassero ad, ad avere una continuità di reddito. Queste famiglie, milioni di persone in India, sono riuscite a sopravvivere grazie alla presenza di questo programma. E infatti anche il governo Mod, Mo, Moody, eh, Modi, col cavolo che ha pensato di, di, di eliminarlo, questo programma, ripeto, è molto parziale. Non è come lo vuole l'MMT, però ha funzionato come dice l'MMT, cioè si è espanso in un momento di crisi. Eh, andiamo avanti, slide successiva. Sì, Francesco, io non voglio interromperti, però se riusciamo un pochino a Guarda, stringere, okay. perché allora, andiamo siamo, avanti. siamo quasi a 33 minuti. Saltiamo, saltiamo anche questa slide. Saltiamo, andiamo avanti. Penso andiamo che la risposta un po' tutti, quindi andrei... Sì, sì, andiamo, andiamo avanti. Ok, ok, siamo qua. Eh, quindi diciamo l'ultimo punto, quello delle eh, esportazioni, anzi il penultimo, scusa, le esportazioni sono il costo reale della produzione, leggo molto velocissimamente, cioè eh, le esportazioni sono importanti, in quanto eh, ehm, ovviamente cioè in termini aggregati, secondo la MMT, le esportazioni sono ciò che permette di pagare le importazioni, la MMT riconosce che il lavoro sia un costo reale e un fattore di produzione, e non un vantaggio economico come comunemente si ritiene allo stesso modo le esportazioni sono costi economici reali e le importazioni sono benefici economici reali di conseguenza si persegue più efficacemente l'interesse collettivo ottimizzando i termini reali di scambio commerciale con politiche che promuovano quante più importazioni sia possibile ottenere per un dato livello di esportazioni cioè Termini reali di scambio. Esempio molto grezzo. Io Italia produco una borsetta. Tu Germania, in cambio di questa borsetta, mi dai una Mercedes. In questo caso, termini di, di scambio reale, commerciale, buonissimi. Se tu Germania mi dai due Mercedes, in cambio della borsetta, i termini di scambio sono ancora meglio. Ecco, quando io avevo visto il video della, che avevate fatto la volta scorsa... Eh, la Simona Ferrero mh, si chiedeva, ma dov'è la competitiv competitività nell'MMT? Perché io non ce la vedo, è qui la competitività, cioè quello che normalmente noi diremmo eh, produzione di beni e servizi a più alto valore aggiunto, solo che l'MMT usa questa locuzione, cioè l'ottimizzazione dei termini reali di scambio, che appunto secondo l'MMT deve essere eh, il, il punto in cui tutto il sistema economico mh, va parametrato. Lascia a voi di definire in che modo. Andiamo alla slide successiva. Ecco, questo era il punto diciamo, più prescr prescrittivo, ossia le valutazioni sugli atti di spesa pubblica vanno realizzate sulla base di stime, in riferimento anzitutto all'impatto inflattivo di tali atti di spesa e non, come avviene oggi, in riferimento all'impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico. Ecco, questo è importante da dire, perché spesse volte si sente dire che l'MMT è per il debasement della valuta, eccetera, eccetera. Come vi dicevo prima, la professoressa Kelton, eh, m, m, m, come economista capo del, eh, de, del, de, della Commissione Bilancio del Senato, con i suoi colleghi economisti, fece proprio una battaglia per far sì che venisse inserito eh, eh, le stime sull'impatto inflativo. E qua io ho messo una cosa interessante, no? cioè un po' una cosa carina, ossia, eh, eh, questo che è il Baccaroo cioè che è un po' una specie di esperimento MMT live che va avanti da vent'anni presso la University, eh, Università del Missouri Kansas City no? cioè questo c'è scritto, questo titolo rappresenta un'ora di servizi di comunità eh, effettuati da parte di uno studente eh, della UMK della Beh, scusami che ti interrompo taglierei un pochino anche questa parte, concludi per cortesia Ok, concludo benissimo. Allora, semplicemente lo dico in maniera molto rapida. No, sì, ecco. No, più che altro, ci siamo tutti i minuti, Ragazzi. dovevamo così. essere a 17, 18 esatto, e così, conclude, e così concludo. Eh, quando sono stati introdotti questi baccaro, il tasso di cambio rispetto al dollaro era di 4 dollari e mezzo. Adesso siamo a più di eh, 18 dollari. Ok, quindi diciamo quasi quadruplicato ci sono paper su paper su questa cosa qui. Eh, fatto dagli economisti, ovviamente più che altro un giochino, no? Però è interessante notare che se l'Università dei di Missouri Kansas City fosse uno Stato e questa fosse una, la sua valuta, questa si sarebbe apprezzata rispetto al dollaro di più di qualsiasi altra valuta al mondo. Ok? Guarda, fammi far vedere solo quella dopo, Umberto. Posso interromperti un attimo se mia nonna sì. aveva le ruote? Sì. Era una, sì. una bicicletta, una bicicletta. Sì, però questo è un esperimento no, che ma... sta andando avanti da vent'anni. Matteo, Matte, ti chiedo... Matte, Abbiamo finito, eh. un, ecco, un ecco, solo una nota metodologica. Ovviamente io, le cose che qui ho fatto vedere sono più che altro, appunto, dei giochi, no? Cioè, il baccaro, queste cose qui. Ovviamente non è una... Cioè, la mia non è una presentazione di tipo eh, scientifico, no? Che, come sappiamo benissimo, significa fare dei paper, soggetti cioè, a revisione paritaria, impact factor, eccetera, eccetera. Ok. Vi lascio con un altro giochino, cioè ho messo un link eh, a una pre mh, presentazione mh, dove c'è la professoressa Skelton e poi il professor Steve Keen, il quale, mh, Steve Keen, è autore di questo programma di simulazione econometrica che si chiama Minsky, lui semplicemente cosa ha fatto? Ha modellato qu qu quello che trovava scritto eh, da parte della professoressa Stephanie Kelton nel suo volume «Il mito del deficit». E il bello è che Keane, quindi poi chiaramente è replicabile, no? Perché cioè, anche questo è più un giochino più che altro, però può essere un qualcosa di divertente da fare. E Keane stesso dice, ma c'erano delle cose della MMT che io non condividevo, ma mi sono messo a modellarle e ho visto che in effetti sono così. L'ultimissima cosa, in fondo, e poi basta, perché è l'ultima slide. Ecco, no, no, sopra, questa qui. No, ecco, questa qui, ecco. Eh, il Giappone non fa la MMT come spesso volte si dice, però, attenzione, il Parlamento del Giappone ha approvato la nomina alla Banca Centrale di un prof. di economia, Noguchi, sostenitore dell'MMT di Mosler, ho messo qui il link, è uno su nove membri del board. Ecco, scusate, volevo specificare questo perché a volte si dice Giappone è così, quindi qualcosa si sta cambiando. Ecco, ho finito, ho finito, questa è la mia presentazione. Allora. Perfetto, perfetto. adesso io passerei la palla a Matteo, cerchiamo di rispettare i tempi, capisco che una presentazione poteva andare un po' più fuori, però io chiedo sia a Marco che a Matteo di, di stare sui tempi. Sarò anche più breve, però prima voglio fare una domanda. Francesco scusami, tu che cosa hai studiato? Ascolta, non sono un economista. No, ma è stato economista? No, no, no, io non mi sono presentato come economista, ok? Io non ho detto io semplicemente ho detto cosa che faccio una presentazione ed è questo quello che ho fatto. Cosa non sono studiato? un economista, no, mi dispiace, io, no, no, io questo non ti rispondo. Non ti rispondo non perché non è, non, è, no, non, è inerente, non è inerente al tema. Io ho fatto no, una presentazione, ho finito di fare una presentazione, basta, non devo dire altro. Grazie. Mi sono rendo al tema e ti spiego perché perché tu a quanto pare non hai la minima idea di molte delle cose che hai detto partendo dall'esempio dall del, dall del Sierra Leone in cui non esiste disoccupazione abbiamo dati specifici del Sierra Leone del 1800 che ci, ci certifica che non c'era disoccupazione abbiamo dati specifici che in un paese fortemente arretrato a livello di sussistenza non esisteva disoccupazione però quello è un concetto abbastanza risibile. poi è chiaro che tu hai usato quell'esempio per dire vedete che quando non c'è niente bisogna emettere moneta e poi ritirarla con la tassazione come poi ha fatto l'esempio del, um, eh, del teatro anche quello il nostro Mario Improta cercava, cercava di andare verso quella direzione ma ragazzi mi sembra paradossale, sinceramente il fatto che prima bisogna mettere moneta come se non, non esistessero né titoli né nulla a garantirla come se non, se, insomma, se non esistesse nient'altro, come se l'economia le, fosse chiusa praticamente cosa che in realtà era chiusa nel Sierra leone del 1800 ma vabbè e in assenza, poi ha fatto l'esempio, in, in assenza di un potere politico il baratto ritorna, quindi va contro l'economia mainstream. Qui tu non hai idea di come funzionano i testi di economia monetaria, o chi ha fatto la presentazione, non, non me la prendo con sia chiaro, se si vede che sembra un ragazzo. Ehm, come se i testi di economia mainstream fossero gli, tutti gli sempre gli stessi, come se non ci fossero dibattiti all'interno della stessa economia monetaria. Dibattiti seri, però, non che trattano di NMT. Poi, sono tante le cose su cui vorrei dibattere, però eh, sul tecnico ne parlerò poi con Marco. Ma una domanda voglio fare a entrambi, che però rispondetemi dopo: quanti stati attuano in questo momento la MMT? Tutti. Perché è una descrizione? Al massimo possiamo vedere quanti stati vanno verso eh, l'attuazione della parte prescrittiva della MMT? Certo, è ti chiedo: sì, ma intellettualmente, se non hai studiato economia, lascio parlare, Marco. Prego, so sto zitto, scusami. Allora. Poi chiedo a entrambi, eh, dopo però, saluto entrambi e dopo, ma la moneta secondo voi è ricchezza oppure no? dopo e, mh, Sono due minuti, quindi andrò abbastanza veloce. Le, se, poi l'esempio dell'India dell in realtà è molto molto più articolato, ma ehm, bisogna guardare un po' come, come funziona proprio la demografia indiana. E lì è un, un tema che, se volete, ne parliamo poi, ma è molto molto lungo. Quindi non so se ci staremo dentro. Però il fatto che si dice che l'esportazione sia un costo reale e l'import un beneficio reale. Quello che ha detto semplicemente dimentica il fatto che esistano dei tassi di cambio. Se abbiamo, se, se qualora avessimo un'economia chiusa, che ovviamente è uno simbolo in questo senso, perché o fa un'economia chiusa, quindi senza tassi di cambio, o hai sì export e import, ma questo che dici costo reale e beneficio reale cade, perché ci si dimentica letteralmente dei tassi di cambio. E la critica che faccio, non a voi sia chiaro, ma a questo metodo, e che purtroppo ehm, fa pensare alle persone che non hanno comunque un background economico e che comunque sia un fisico, un matematico, un, uh, un pizzaiolo, chiunque che non ha conoscenze approfondite di economia può cadere in questi tranelli. Questi tranelli che fanno pensare, fanno credere che ci si, possa anche, si possa anche non pagare i propri debiti, che si possa benissimo eliminare, eliminare i trade-off, trovare il modo perpetuo, come se ci fosse il modo di, ehm, di non fare sacrifici, come se ci fosse il modo di... Soddisfare tutti quanti senza, eh, sicuramente, sì, non con la pacchetta magica perché nessuno, e sono su questo sarò onesto. Eh, io non dico che quelli della MMT parlano che basta stampare monete e si risolve tutto perché so che nessuno della MMT lo dice e l'ha mai detto, lo so benissimo. Però questo è, lo vedo sia, sia a sinistra che a destra, lo vedo nella parte di sinistra più comunista barra socialista, ehm, è il fatto di voler rifiutare che esistano delle leggi dell'economia. E queste leggi sono imprescindibili, sì o okay, che mi si può dire l'economia non è una scienza esatta, ma secondo questa logica neanche l'astrofia, l'ingegneria aerospaziale lo è. E ancora, a destra invece, no, perché la sovranità monetaria, la sovranità, il bello essere sovrani, potenti, viene prima di tutto l'essere virile. E purtroppo, ripeto, ci si trova con gente come Thomas Fazzi, che anche lui l'economia non l'ha mai studiata, non si è laureato neanche, non si è riuscito neanche in scienze politiche. O oh, lo stesso Mosler, che l'economia, anche lui, sì, ha preso una laurea, ma lui non è un economista. E ciò che dice lui, in realtà, è vecchio del, so, è roba del 1800, nonostante lui dice no, è roba mia originale. E si è visto infatti nella live con Boldrin, come è scappato gambe levate. Quindi ragazzi, state attenti, e non lo dico a voi presenti qui in chiamata, lo dico a tutti quelli che ci ascoltano e ci ascolteranno. State attenti, eh, non esiste il modo perpetuo, non esiste la moneta filosofale. Eh, bisogna prendersi la propria responsabilità questo è il punto. Ok, grazie Vai. mille per l'intervento, io passo la parola a Marco. Ok, grazie, cerco un po' di riprendere e rispondere ad alcuni temi, poi non so se in 5 minuti ci riesco, ma poi andando avanti a interagire cerchiamo di coprirli tutti. Penso che un punto fondamentale da aver chiaro come prima cosa è l'equivalenza o non equivalenza moneta-ricchezza. Allora, cerchiamo un po' di capire un tema. Un'economia che si fondi esclusivamente sul baratto evidentemente non può che essere un'economia arretrata. Un'economia sviluppata, avanzata, ha bisogno di un sistema, di uno strumento di scambio. Un meccanismo quindi per fluidificare gli acquisti, le vendite gli scambi all'interno del sistema economico. Ora, questa unità di potere d'acquisto, questo strumento che dà potere d'acquisto, lo spiegava prima Francesco, lo spiega l'MMT, Può essere creato in realtà in più di una maniera, ma il modo più efficiente per crearlo è che sia un'entità centrale pubblica, quindi non un sovrano potente, ma semplicemente uno Stato, ad emetterlo. Ad emetterlo perché è sostanzialmente l'operatore economico più importante e di maggiore dimensione, perché comunque lo stato intermedia, quasi a seconda dei cali, dal 30 al 50% del PIL di un paese. Per cui un credito fiscale perché ha valore? Ha valore in quanto. Se viene accettato dallo Stato centrale o dall'amministrazione pubblica nel suo senso generale del termine per onorare obbligazioni finanziarie, quindi in primo luogo le tasse nei suoi confronti, è evidente che diventa, anche senza porre un vincolo di accettazione per legge, accettato da tutta la collettività economica. L'altra cosa che forse sfugge, che è meno immediata da capire, è che le economie si sviluppano, o si dovrebbero sviluppare storicamente dall'inizio della rivoluzione industriale, i PIL sono cresciuti, la produzione è cresciuta, la produzione industriale è cresciuta. Questo va, va di pari passo evidentemente con disponibilità di beni e servizi che vengono scambiati sul mercato. Il meccanismo per fluidificare gli scambi richiede, abbiamo detto prima, uno strumento di natura monetaria o equipollente alla moneta. La quantità in circolazione di questi strumenti monetari nel tempo deve crescere. Non deve crescere troppo velocemente, ma non deve crescere neanche troppo lentamente. Su che cosa facciamo affidamento per aumentare la quantità di mezzi finanziari a disposizione all'interno di un sistema economico? Abbiamo tre vie fondamentalmente, di cui due sono destabilizzanti e una è potenzialmente destabilizzanti e una invece stabilizza. Le vie destabilizzanti sono, in primo luogo, i surplus commerciali. Se realizzo surplus, introduco più moneta nell'economia di quanta ne esca. Ma questo vuol dire che altri paesi dovranno realizzare dei deficit commerciali. E se surplus e deficit raggiungono dimensioni troppo elevate, c'è un problema di stati creditori e di stati debitori. Quindi, oltre a certe dimensioni, è un problema che è potenzialmente è eh, fuoriero di instabilità. L'altro meccanismo è il credito finanziario, il credito bancario, in primo luogo. Le banche creano moneta nel momento in cui erano finanziamenti, però una moneta che si associa al fatto che il soggetto che prende la moneta a prestito si indebita. Per quel meccanismo la creazione di moneta mediante espansione creditizia è un meccanismo che è naturale, che è logico che esista, ma non possiamo fare affidamento solo su, di questo, solo su questo perché l'espansione del credito indiscriminata o l'espansione del credito come unico mezzo per eh, alimentare... Il livello di scambi che va di pari passo con la crescita di produzione potenziale dell'economia rischia a un certo punto di creare bolle speculative, eccessi creditizi e il credito per sua natura è, è prociclico. Cioè le banche lo mettono a disposizione nei momenti di euforia e lo ritirano nei momenti di difficoltà economica. L'elemento di stabilizzazione quindi cos'è? È, è l'introduzione di potere d'acquisto nell'economia da parte del soggetto pubblico, quindi il deficit pubblico. Lo è appunto perché l'emissione di moneta direttamente oppure anche mediante finanziata coperta da titoli che sono titoli però denominati moneta propria è per sua natura un tipo di attività eh, che le, e consiste nell'emissione di un tipo di attività finanziaria che non crea rischio di default. Non crea rischio di default perché non si può, fare, non si può essere costretti al, al default sulla propria moneta e non si può nemmeno essere forzati al default su una moneta che è su un debito che emetto denominato la mia moneta. Questo debito sarò sempre in grado di ripagarlo. Ho un problema potenziale di inflazione se esagero. E torniamo al discorso che a Francesco che fa l'MMT. Devo guardare al fenomeno inflattivo per determinare quale livello di deficit pubblico sia opportuno introdurre nell'economia. Ciò non toglie che se partiamo dal presupposto che il prodotto potenziale di un sistema economico cresca nel tempo, la condizione naturale di uno Stato è avere un deficit pubblico. Il pareggio di bilancio, il surplus di bilancio, sono fenomeni anomali. Possono esserci in situazioni in cui l'economia è particolarmente effervescente, ma sono fenomeni occasionali. Possono sussistere in condizioni in cui un Paese ralliede dei grossi surplus commerciali per la Germania dall'introduzione dell'euro in poi ma a quel punto destabilizzo il sistema a livello geopolitico mondiale, perché qualcuno dovrà essere in deficit. Se voglio invece un sistema organico, armonico, in cui i mezzi di pagamento crescono di pari passo col prodotto potenziale, senza creare effetti potenzialmente destabilizzanti, devo immettere potere d'acquisto, monete in una sua qualche forma, nel sistema economico mediante un certo livello di deficit pubblico mi fermo qui perché vorrei sì, contrarre spazio sì. ma piace aver chiarito alcuni elementi ok va bene passo la parola a Matteo allora do il via 5 minuti eh, il punto qual è Marco? hai detto delle cose in realtà non, non sbagliate concettualmente anche giuste secondo un certo tipo di assunzione però ci si dimentica completamente di alcune variabili e proprio l'errore più grande in assoluto della MMT come della stessa Kelton nel suo libro di chiunque è il dimenticarsi di una teoria dell'inflazione in un'economia con aspettative razionali. questo è il punto, Se, ok tu vai dicendo uno Stato non può essere costretto a fallire quando ha valuta sovrana, ok guardo velocemente Argentina 89, Venezuela 98 Russia 98, eh, Ucraina 98 Ecuador 99 eh, Nicaragua 2003 ancora Nicaragua 2008 Jamaica 2010, sono tutti paesi in local currency che hanno fatto default quindi già accade questo mito che può sempre mettere moneta, sì, per ripagare il proprio debito, perché è un concetto vero in teoria che è possibile anche fare, perché uno Stato teoricamente può fare tutto. Noi possiamo anche bombardare domani la Francia, lo Stato può farlo, però eh, non è che conganca di tanto. Quindi spesso conviene semplicemente fare default in un'altra maniera, perché il default interno è diverso dal default del non, del non ripagare i propri debiti. Infatti, supponendo che la monetizzazione del debito, del, di questo debito possa avvenire, e di questo ne parliamo sicuramente poi, perché adesso siamo sui di certificati di credito, ehm, supporre che questa monetizzazione possa avvenire fin quando non arriva la piena occupazione, eh, cioè significa mettere l'intero destino dell'economia nelle mani della Banca Centrale, e rende essenzialmente vana vano il significato dell'offerta aggregata. Infatti, eh, cito Riccardo Reis, che leggo, non mi ricordo, le azioni della Banca Centrale non allentano i vincoli di bilancio del governo a livello intertemporale, i fondamentali delle finanze pubbliche non cambiano. Infatti, cito, non cito, eh, riporto un certo Martin Guzman, ministro delle finanze argentino, ehm, da sempre uno dei tanti fautori dei deficit di bilancio che, che porteranno l'economia eh, argentina a crescere, perché dice esattamente quello che, tu, che hai detto tu, Marco, eh, che da sempre strizza un occhio alla MMT, discepolo di Stiglitz, è lo stesso che qualche mese fa ha dichiarato il default dell'Argentina, è lo stesso. Quindi eh, capiamo che non è così semplice. Poi il concetto che bisogna. Allora, ok, con il surplus di bilancio, e um, quindi più esportazioni rispetto all'importazione, entra ricchezza nell'economia. Nell e quindi ha detto l'esatto contrario di quello che ha detto Francesco prima. Poi, no, ha eh, detto che entra moneta, scusa, ho detto che entra ricchezza. Hai eh, ragione, moneta. Scusami, ha ragione, scusa. Poi il credito bancario, ok, conosciamo bene il moltiplicatore, e tra l'altro tu stesso hai scritto giustamente che il 90% della moneta in circolazione deriva dal moltiplicatore dei depositi. L'ho letto non mi ricordo dove, ma sono sicuro che l'hai scritto tu giustamente. E poi c'è il deficit. Il deficit, assumendo che i saldi settoriali siano veri, e sia un concetto giusto, che non tenga conto dei saldi di target 2, assumendo tante di queste cose, uh -huh. allora il deficit sulla carta è che può portare più quello che vogliamo. Poi ci si dimentica uno del moltiplicatore, due. Ehm, in un caso di moneta sovrana, ripeto, ci si dimentica completamente dei cambi valutari e ci si dimentica completamente, completamente delle aspettative dei propri cittadini. Perché assumere che i propri cittadini stiano fermi, inermi, pronti a subire tutto ciò che lo Stato fa, la vedo molto dura. La vedo molto dura. E tu dai per scontato, ad esempio, che un credito fiscale, ok, ha valore perché è accettato dallo Stato non in maniera coercitiva, E ok. E ma tu dici che viene per questo automaticamente accettato dai cittadini. Ma ne siamo proprio sicuri. Ma ne siamo proprio sicuri che un credito... Un pezzo di carta con scritto 100 euro con scritto ci puoi pagare le tasse fra uno o due anni, quando è? Eh, io lo posso accettare. Io magari che parte della mia, della mia merce che vendo la compro dall'estero, ci faccio qualcosa nell'accettare un, un pezzo di carta simile. Oppure preferirò sempre solo accettare l'euro o quello che è. Oppure accettare questi pezzi di carta con scritto 100 euro se non a sconto, cioè se mi devi pagare 100, mi devi dare 100 euro o 120 di quel pezzo di carta con scritto 100 e poi lo Stato, poi tutto quanto. Quindi ti lascio un attimo rispondere, Marco. Grazie. Sì, Dunque, aspetta allora. un attimo, che posso ripartire. Posso. Vai pure. Posso? Ok. Dunque, intanto andando un po' in ordine sulle cose che hai citato, la maggior parte dei casi che hai citato di Paese, a parte che in alcuni casi in realtà eh, il default è nato da una componente di debito prevalentemente moneta straniera, quindi il default argentino del 2001. Altri casi sostanzialmente si riconducevano alla tematica di iperinflazione. È chiaro che, ma è molto evidente anche la presentazione di Francesco, ci sono dei limiti all'emissione monetaria. Il punto che noi stiamo sostenendo e che la MBT afferma è che questo limite non sta in un determinato rapporto di deficit o di debito pubblico rispetto al PIL, sta nell'innesco di un processo di inflazione eccessiva o incontrollata. Questo in tante situazioni si è verificato, quando si verifica per cercare di ricondurlo sotto controllo sono possibili, sono possibili varie strategie, tutte piuttosto evidentemente violente, perché stiamo parlando di fenomeni di inflazione al 50, al 100, al 500, al 1000%, una delle quali può anche essere quella di sottrarre potere d'acquisto all'economia, sostanzialmente iperinflazionando il debito e poi di fatto defaultando sul debito. Però stiamo parlando di contesti che non hanno nulla a che vedere con la storia italiana, devo dire degli ultimi 70 anni in realtà, ma in particolare dall'introduzione dell'euro in più in poi, ma anche con la situazione dell'eurozona. Nell'eurozona, la BCE ce lo ricorda tutti i momenti: il problema di questi ultimi anni è stata la non capacità di raggiungere un target di inflazione che lei stessa si è data vicino, anche se un filo inferiore a close but below 2%. 2%. E questo, questo problema c'è anche l'intervento dei parlieri di, di, di, di Fabio Panetta. Esiste ancora perché nonostante tutto quello che si dice sul rischio che post-Covid si possano verificare fenomeni inflattivi, il targeting di inflazione della BCE non è stato raggiunto. Draghi, nei suoi otto anni di gestione, ha lottato per il raggiungimento di questo target e non è riuscito a conseguirlo. Perché non è riuscito a conseguirlo? Perché... La creazione e l'emissione di moneta nel sistema finanziario, mediante il quantitative easing fondamentalmente, crea un fenomeno di emissione monetaria che però non si rivolge alla spesa, non si rivolge all'acquisto di beni e servizi. C'è una carenza di utilizzo di capacità produttiva, specialmente in certi paesi, di cui l'Italia è forse in assoluto l'esempio principale. Torniamo quindi al punto che abbiamo bisogno di un meccanismo che consente di superare un problema di deficit di domanda e questo meccanismo deve consistere per non essere destabilizzante nei, in un fenomeno di emissione di una moneta sovrana oppure se vogliamo, poi possiamo tornare su questo punto su quale delle due alternative sia preferibile o non preferibile di un debito in moneta sovrana che per definizione non è un debito e torno al punto su cui posso essere forzato al default. Che questo metta il proprio destino nelle mani di una banca centrale? No, nessuno ha detto che questo meccanismo di immissione, immissione di moneta che va a amplificare la domanda di beni e servizi, attenzione, debba essere nelle mani di una banca centrale. Un punto degli economisti MMT è che questo meccanismo deve essere gestito secondo processi democratici. Poi si possono anche introdurre dei meccanismi legislativi a limite anche costituzionale per assicurare un equilibrio, tale per cui bisogna avere riguardo al fenomeno inflattivo da tenere sotto controllo, ma bisogna anche avere riguardo al fenomeno di generare il massimo livello di impiego delle risorse produttive, il che vuol dire sostanzialmente garantire la piena occupazione. Ci deve essere un equilibrio che sia completamente rotto in particolare nell'Eurozona dall'introduzione dell'euro in poi, appunto perché si è creato un bias deflattivo, perché l'emissione monetaria monetarie devono andare esclusivamente alla banca centrale, gli stati emettono debito pubblico che è denominato una moneta, che non è la moneta sovrana di nessuno di questi stati, quindi il problema non è essere sovrani per essere potenti, il problema è essere sovrani per avere uno strumento di gestione e stabilizzazione della, della propria economia che deve avere riguardo al contenimento dell'inflazione, ma deve avere riguardo anche al perseguimento del, proprio, del pieno impiego. E questi due eh, obiettivi non sono incompatibili in condizioni normali. Il problema è che dal, dall'introduzione dell'euro in poi si è creato un sistema che ha riguardo all'obiettivo di contenere l'inflazione, ma non all'obiettivo di perseguire la piena occupazione. A livello poi normativo si è introdotto il fiscal compact secondo il quale tutti i paesi dovrebbero puntare al pareggio di bilancio strutturale che è una contraddizione gravissima rispetto a quello che ho detto prima. Per promuovere lo sviluppo armonico ed efficiente di un sistema economico in cui tendenzialmente la tecnologia mette a disposizione risorse produttive quindi la produttività tende ad aumentare ho bisogno di avere una crescita degli strumenti, dell'unità di scambio a disposizione nell'ambito del sistema economico. E questo è possibile se gli Stati realizzano un mediamente moderato livello di deficit. Il parametro originario di Massi del 3% poteva anche essere appropriato. Io sinceramente l'avrei fatto un po' più alto, però adesso che se, se il numero giusto fosse 3, 4, 5 possiamo discutere. Ma dover essere interpretato come un, come un livello di deficit medio il che vuol dire che ci sono degli anni in cui puoi anche realizzare il surplus, in, perché l'economia è particolarmente tonica e la devi quindi raffreddare per evitare un rischio inflazionistico, ma ci devono anche essere degli anni in cui se serve fare il 10% di deficit si fa il 10% di deficit, come i paesi che hanno la propria moneta e hanno un coordinamento reale di eh, azione tra Banca Centrale e Ministero dell'Economia o Ministero del Tesoro sono in grado di fare e quindi vanno in una direzione che è molto più coerente, se proprio non è, proprio, non è esattamente MMT, ma è molto più vicina alle prescrizioni MMT di quanto possa essere il comportamento delle autorità dell'Eurozona anni, negli anni da quando esiste l'Euro. Poi magari al e, prossimo eh, giro entriamo... Ti interrompo, scusate, ma siamo andati, siamo andati un attimo oltre. Allora, allora io... Eh, Faccio tre domande a cui potete rispondere come volete, se volete rispondere o continuare sulla vostra, sulla vostra questione. Allora, prima di tutto, eh, non mi è chiaro un tema. Cioè, eh, La base monetaria, ad esempio, aumenta da sempre e cambia, e cambia tra l'altro derivata dal 2000 in avanti. Quindi bisognerebbe capire, a mio avviso, e se volete spiegare, come mai questo aumento di base monetaria non ha portato comunque delle situazioni più felici o meno felici o che effetti ha avuto eventualmente se volete spiegarlo eh, sulla questione fiscal compass secondo me bisognerebbe più concentrarsi su cosa dice effettivamente tipo ad esempio l'output gap più che eh, appunto un, un, diciamo, un limite rigido e fisso e poi magari possiamo discutere di che cos'è un limite rigido e fisso e cos'è invece un, un limite che si adegua al tempo e poi anche una provocazione eh, a entrambi ad esempio, Industria 4.0 spinge con incentivi verso un utilizzo di servizi e beni strumentali e abbiamo anche una, un aumento della, dell'M2 e dell'M3, però se volete poi ho anche qua dei grafici da farvi vedere su questo tema, non abbiamo visto, non abbiamo visto un aumento di investimenti, e tanto è vero che abbiamo anche delle cose, de, delle componenti di investimento sul GDP che addirittura sono a livello pre-2000. E, e quindi niente, chiedo, chiedo di intervenire magari su questi tre temi che secondo me sono un po' più um, specifici, ecco, se volete, eh, altrimenti andate, andate pure avanti per i fatti vostri, però no, per sembrava interessante. Direi, però se vuole rispondervi prima Matteo, non so sì, se non sì, sì, si, ho risposte sì. specifiche su questi punti, ma lascio sì, sì. Allora, sì, sì, aspetta. rispondo velocemente a te Umberto, poi rispondo anche a, a Marco. Allora, la base monetaria, eh, come molti di noi, molti ascoltatori sapranno, è uno degli aggregati monetari, il principale, quello iniziale, diciamo, e rappresenta sostanzialmente eh, riserve delle banche presso la banca centrale, quindi moneta non in circolazione. E questo era l'obiettivo del Q sin dall'inizio. Poi sul fatto del fiscal compact eh, io sono favorevole e ti rispondo Marco, tu dici che bisogna fare una media dei livelli di deficit, il fatto è che è già così, ma soprattutto non bisogna guardare il deficit nominale ma strutturale. Quindi si fa una media del deficit strutturale, quindi quello che dice già avviene. Infatti durante la crisi del 2008 e anche poi del 2011 ci, sono, ci furono livelli, livelli di, di deficit molto alti che, furono, che sono stati consentiti anche adesso e non a causa della, ehm, dice, della um, sospensione del fiscal compact, il cui obiettivo è diverso, da questo è un altro. Eh, scusa Umberto, qual era la terza cosa? La terza? Industria 4.0. Industria 4.0. Se dopo magari mentre parli faccio vedere qualche grafico. Aumento eh, spesa, incentivi, però comunque sia anche con l'aumento di moneta non ha avuto successo. È un concetto molto difficile, penso, penso andiamo fuori tema in questo caso perché Industria 4.0: il concetto di incentivi su quali sono sicuro che siamo tutti quanti d'accordo in questa chiamata di incentivare magari attività produttive, questo e quest'altro, è molto difficile, ed è solo quello che dobbiamo dire quindi dobbiamo andare a vedere gli interventi, il luogo e tutto quanto, non, non me la sento di farlo adesso. In ogni caso, e quello mi allaccio Marco, a quello che dicevo proprio inizialmente, il fatto che l'MMT, perché ha questo, tanto questo appiglio sui socialisti, comunisti, e lasciamo stare l'estrema destra? Perché davvero c'è lo Stato onnipotente che tu basta che stai sul divano, non fare nulla, arriva lo Stato, prenditi da un lavoro, cosicché da creare la piena occupazione. E ripeto, c'è un, un paese al mondo che lo fa questo, emettere moneta per la piena occupazione. E chiedo, chiedo al volissimo ragazzi, domanda al entrambi, sì o no? Rispondimi di me al sì o no? Per me sì e ti spiego in che termini. No, aspetta, no, dimmi, dimmi quale, almeno non riesco già a capire. Stati Uniti per uscire dalla Grande Depressione. La seconda guerra mondiale è stato un enorme programma di lavoro garantito. Ti fermo qui allora, ok. Andando avanti. Eh, faccio l'esempio di Fabio Conditi. Fabio Conditi, quello di moneta positiva, che ecco, sicuramente non è tra i più grandi teorici della moneta in Italia, disse ehm, abbiamo oggi, nel 2021, la possibilità di ehm, avere tutti i fattori a piano sviluppo, avere, di, di, di assolvere la scarsità delle risorse. Il problema è che manca la moneta per questa scarsità. Cioè, eh, se avessimo tutta la moneta necessaria per ovviare la scarsità delle risorse potremmo farlo perché abbiamo la tecnologia a disposizione il che ragazzi, Marco io sono sicuro che tu sei onesto intellettualmente e sei dalla mia parte in questo caso eh, <ride> te di no, poi ti rispondo eh, allora però ti rispondo subito se vuoi, non so. eh, eh, finisco al volissimo, scusa okay. allora, poi, il fatto che l'incapacità della BCE di arrivare al target del 2%, questo però no Mario Draghi è ha um, sempre specificato che questo è un obiettivo di medio periodo lui stesso ha, molto lui stesso, di medio lui stesso, eh, scusa. molto di medio periodo così medio Lo che stesso. diventato lungo e poi eterno no perché lui stesso ha specificato che finché c'è il QI a queste, a queste condizioni difficilmente a meno che di una grande inflazione che viene dagli Stati Uniti si potrà vedere un'inflazione sopra l'1,5 infatti ecco. le eh, recentissime stime della BCE eh, portano un'inflazione all'1,6-1,7 per l'anno prossimo massimo poi si torna leggermente a decrescere, quindi non c'entra nulla che eh, è, un, è un fallimento o qualcos'altro, perché ok, l'inflazione è 1,8 invece che 2%, cambia qualcosa, no, non cambia nulla, perché è quello che ci importa il QI. Eh, che siamo da 20 anni senza crescita economica. Siamo... No, no, scusa, non no, ti devo no, interrompere. No, non ti ho capito, scusa. No, no, scusa. Non ti ho capito, Non capito, ho detto, scusami. No, quello che ho detto è che quello che non cambia non è che ci sono 20 anni senza crescita economica e politiche che sono state prescritte all'esterno che hanno raddoppiato o triplicato la porta assoluta. E questo cambia. E c'è una situazione economico-sociale devastata nel Paese. Se non te ne sì. sei accorto, credo che sia utile magari... Quello che, detto detto falso, di... me... Quello che hai detto è falso, ma non ho tempo per argomentare, ah, lo faccio... <ride> allora questo è poi... negazionismo, scusami. Vabbè, poi... Ti ringrazio. Eh, sì, è poi... Negazionismo l'euro che è un sistema per contenere l'inflazione ma non l'occupazione, in realtà le politiche fatte dagli Stati Uniti e dalla BCE sono praticamente le stesse, tanto che se guardi i trend di decrescita della disoccupazione nei vari paesi europei, eh, sono gli stessi di, della maggior parte dei paesi statunitensi, alcuni hanno overperformato, alcuni sottoperformato. Eh, per esempio negli Stati Uniti c'è il Mississippi che ha sottoperformato la media nazionale, la California ha sovraperformato invece la media nazionale. È una cosa che avviene, come ho già detto, anche in Europa guardare il tasso di disoccupazione spagnolo come si sta muovendo, insieme al tasso di occupazione, che eh, lo prendo come esempio in quanto ai fondamentali più vicini all'Italia. E qui mi fermo. Ok, mi fermo, grazie parlo. mille. Poi eh, se... uh, vai pure. sulla crescita, scusate. Sì, sì, giusto. Allora, dunque, niente, eh, base monetaria, beh, sì, questo è effettivamente uno dei punti in cui forse non ho dissenso con Matteo, ma l'avevo già citato prima. La base monetaria, cioè l'emissione in moneta fisica, che che va solo nel circuito finanziario, quindi serve a comprare titoli, ma non va all'acquisto di beni e servizi, perché non amplia appunto il deficit pubblico, quindi non entra nel sistema della produzione di beni e servizi tramite incremento di spesa o riduzione di tassi e quindi stimolo dei consumi, non crea inflazione. Non è la moneta che viene fisicamente, che poi fisicamente non è prodotta ad avere nessun tipo di impatto sull'attività economica o sui prezzi, è la moneta che viene spesa. Spendere moneta non vuol dire che la banca centrale fa un clic sul computer e le cose si fermano lì. Vuol dire che lo Stato amplia il suo deficit pubblico. E torniamo al punto precedente, che se vogliamo si ricollega anche al confronto che ha fatto prima Matteo tra Stati Uniti ed Eurozona. Ma scusate, rendiamoci conto, gli Stati Uniti tra azioni che già effettuato Trump l'anno scorso e piano. Poi però da 1.900 miliardi, lasciamo parere, perdere quello successivo, che è ancora un po' di tinere sugli stimoli agli investimenti, eccetera, da parte di Biden, hanno immesso nell'economia qualcosa tipo 4.000 miliardi di dollari, che equivalgono a un 20% di PIL. Il risultato è che gli Stati Uniti già nel 2021 torneranno a superare il trend del PIL precedente alla pandemia. Nell'Eurozona nel suo complesso si, si spera di arrivarci tra fine 2022 e il 2023. Io ho dei dubbi al riguardo. Sulla tematica dell'output gap, che poi, come dire, si ricollega a quello che diceva prima Matteo sul fiscal compact, lui dice il fiscal compact tiene già conto dell'output gap, sì grazie, ma ne tiene conto secondo parametri completamente privi di senso. Praticamente il calcolo dell'output gap, che ormai infatti è, un è unanimamente criticato per come viene effettuato dall'Unione Europea, praticamente consiste nel basarsi largamente sulla media della generazione di PIL dell'ultimo periodo. La, la sovrappesa in pratica, quindi quando un paese posta uno shock tale per cui ha una caduta di PIL, in pratica il meccanismo di calcolo dell'output gap attuale parte dal presupposto che questa caduta sia in larga misura non transitoria ma permanente. A questo punto l'output gap viene pesantemente sottostimato, prova ne è che l'Italia è stata forzata a non superare livelli di deficit PIL intorno al 2% prima del covid Nonostante fosse evidente che per produrre una significativa ripresa dell'attività economica sarebbe stato necessario un livello di deficit sul PIL italiano probabilmente di, almeno di qualche punto più alto, magari neanche enormemente, già un 4-5% avrebbe voluto dire tantissimo, 2-3 punti di deficit in più per intenderci equivale all'emissione di qualcosa tipo 50 miliardi di euro all'anno, questo sulla situazione dell'economia pre-Covid, oggi diciamo, in un contesto completamente diverso e poi magari ci torniamo, avrebbe già prodotto risultati estremamente significativi per cui il fiscal compact per come è attuato per come è regolamentato è uno strumento delirante che condanna sostanzialmente paesi come l'italia a un progressivo deterioramento della base produttiva a una devastazione dell'assetto economico sociale e a non essere più in grado sostanzialmente di, di realizzare nessun significativo eh, percorso di sviluppo economico Sull'industria 4.0, qui mi sento anche di aggiungere qualcosa, senza entrare nel metodo di dettaglio dei provvedimenti, che poi è un altro argomento, ma eh, incentivi alla digitalizzazione, all'automazione industriale, sono tutte cose interessanti e magari di per sé validi. Qual è il problema? Se abbiamo un vincolo di deficit che è insufficiente e normativamente mettiamo in atto delle azioni tali per cui si possono dare degli incentivi agli investimenti in automazione o digitalizzazione, ma questo deve avvenire a fronte di tagli e contenimenti di spese, aumenti di tasse da qualche altra parte. Alla fine è un gioco che è sostanzialmente a somma zero. Tolgo una parte, metto dall'altra, può anche darsi, ma poi da dimostrare che l'impatto espansivo di una manovra sia magari leggermente più alto dell'impatto restrittivo da un'altra, il risultato è che praticamente sto cercando di vuotare il mare con un secchio. Gli incentivi 4.0 vanno benissimo se sono deficit supplementari, quantomeno ci vorrebbe la banale, che non è certo nei, nei precetti MMT se vogliamo, ma quantomeno la Golden Rule, che poi anche perfino Mario Monti sosteneva, che è quella di eh, estrapolare gli investimenti dal calcolo del deficit e dire vabbè almeno quello che è investimento in crescita e sviluppo cerchiamo di tenerlo fuori dal calcolo. In realtà poi è anche discutibile quale tipo di investimenti lascio fuori perché ci sono delle forme di spesa che sono spesa corrente, tipo per esempio staffare adeguatamente, e in questo momento il tema è particolarmente sensibile, un ospedale, una struttura sanitaria che a tutti gli effetti pratici vanno visti come un arricchimento del tessuto sociale produttivo, come una spesa estremamente utile, però sono spesa corrente e non sono investimenti. Cioè è meglio un ospedale ben strutturato e staffato o è meglio un cavalcavia su una strada dove magari non passa nessuno. Però il secondo investimento è il primo spesa corrente, quindi stiamo anche attenti a queste classificazioni. Il punto fondamentale però, è ormai lo riconosce in realtà anche la stessa Unione Europea, perché pensiamo al Next Generation, European Union, Recovery Plan, eccetera, eccetera. Alla fine vorrebbe essere un intervento espansivo, quindi non si sta negando che serve immettere più risorse nell'economia. Il problema qual è? Il problema è che il sistema non funziona, in quanto bisogna mettersi d'accordo tra 27 paesi. Bisogna aggiungere un compromesso che è sempre il ribasso, perché poi queste emissioni di risorse servono ad alcuni paesi e servono molto meno ad altri paesi. Quelli a cui non servono remano per non farne sostanzialmente nulla. Qui i famosi 750 miliardi sbandierati del recovery plan, che potrebbero essere 200 miliardi per l'Italia, ma rendiamoci conto di una cosa, sono stati teoricamente approvati, proposti a marzo del 2020, approvati a maggio del 2020 nel pieno di una pandemia So, in Italia ha fatto, ci, ci, ci viene detto più di 100.000 morti ha provocato una caduta del PIL del 9%. A distanza di 12 mesi, non è stato ancora sborsato un centesimo. Ci sono blocchi, vincoli, la Corte Costituzionale tedesca che solleva eccezioni, i paesi frugali che, che si oppongono, eccetera, eccetera. Si spera che forse qualcosa arriverà a fine 2021, ma non è affatto sicuro. Può darsi che questo piano non parta mai, per intenderci, se partisse, se andiamo a vedere poi. I famori 200 miliardi che tutti sbandierano per l'Italia sono 80 miliardi di cosiddetti contributi e 120 miliardi di finanziamenti. I finanziamenti dovrebbero sostituire... Marco, ti progetti. chiedo di, di chiudere perché sei un po' oltre. Grazie. Va bene, ok. Non riprendo magari avanti. No, però, ecco, riprenderlo sicuramente però dopo. Però tutto che sia chiaro. Sì sì, sì, sì, sì. Detto questo però ci tengo a precisare, giusto per il eh, numero quando si parlava di deficit, che l'Italia è sempre andata oltre. Il deficit che l'Unione Europea chiedeva di fare su, questo, di stata... su questo mi riservo su di rispondere. dopo possiamo andare anche, però sta di fatto che ad esempio 2009 abbiamo fatto 5,3% 2010 4,2% 3,7% poi si è stati sempre attorno al 3% per, due, per tre anni poi abbiamo fatto 2,6% 2,5% 2,1% 1,8% e 2,4% Ma che dire che la 2, spagna 0, 4, della Francia o del Portogallo in quegli anni poi facciamo dei confronti certamente, dopo magari facciamo anche dei confronti su questo passo la parola a Matteo Ok, giusto un secondo, che prendo un grafico. Ecco qua. Eh, posso scegliere un ruolissimo uno screen? Sì, se, dai, se metti l'opzione io posso dartelo. Allora, questi qua, ok, sono i deficit fatti da vari paesi, come, come chiede il nostro Marco. Tutti i vari deficit fatti in base a praticamente quello che i paesi avevano bisogno. Eh, quindi... Questo dimostra che il fiscal compact in realtà tiene conto della media e tiene conto anche a livello strutturale di come l'economia va. Quindi è un discorso che chiudo. Allora. lo riapro. Bene. Allora, um, il fatto che tu hai detto il piano da 1.900 miliardi adesso, con quindi 4.000 miliardi emessi, non sono stati emessi. Verranno emessi nei prossimi 5, 6, 7 anni. Non no, come... ti stai confondendo con quello per gli investimenti. Il secondo piano da 1.900 miliardi di Biden è praticamente tra il 2021 e una piccola quota del 2022, gli altri 2.000 sono quelli che ha messo Trump nel 2020 e già, ci, e già sono stati immessi. Tant'è vero che il reddito disponibile per gli editori cioè, americani è aumentato nel 2020 e il risparmio pure. Marco, ti chiedo di non interrompermi più per cortesia. Grazie. Allora, no, quello che dice è falso, non, non starò qui, trovo offensivo il dover perfino argomentare su una cosa simile. Il punto, ti faccio un esempio sul, su quello di, di Trump. Trump cosa fece? Maggior deficit, record di deficit e tutto quanto, per abbassare le tasse, fare investimenti. Ok, eh, cito dei dati. Trump si è insediato con una crescita al 2,5%. Era più o meno la stessa crescita derivante dagli 8 anni di Obama, la stessa crescita media. Cosa fa? Faccio deficit, taglio tasse, così quest'altro, perché il deficit è bello, fa ricchezza. Ok. Eh, primo trimestre dopo il deficit, crescita al 4,1%. E tutti avete visto che fare deficit porta crescita: avete visto che mancava la moneta. Eh, trimestre dopo, 3,6. Trimestre, trimestre dopo, 2,6. Trimestre dopo, 2,1. Quindi le, questo input di deficit è durato un anno, e anzi, per avere una crescita minore di quella di prima. Soltanto che adesso il deficit bisogna rinnovarlo anno dopo anno. Ovviamente, allora è arrivato il COVID, e quindi è cambiato tutto in peggio, come è avvenuto dovunque. Poi. Ehm, tu dici che ad esempio il Next Generation EU è di un intervento espansivo. In realtà no, il deficit in questi casi è, ci sono casi scuola che vengono proprio dagli Stati Uniti, come nel 2008, serve proprio in quanto i moltiplicatori sono maggiori in caso di profonda recessione per fare da cuscinetto, ma questo è un problema di definizione, Quindi io dico una cosa, tu dici un'altra, abbiamo ragione entrambi, è inutile, è inutile lo riconosco. Però il punto su cui voglio, voglio battere, è quello che ripeti sempre, è proprio questo, che manca la moneta e se ci fosse più moneta ci sarebbe più ricchezza, perché ci sarebbe più, più roba da produrre e così via. È effettivamente quello che hai detto, vero? O sì o no? Cioè, posso rispondere? Di... No, di sì, dimmi se posso... posso risponderti. Sì o no, rispondi dopo con calma, sì o no però. Più domanda nel dopo, momento sì, in cui sì, no, Marco, rispondi dopo rispondi dopo sì o no? non posso risponditi in questa maniera scusami la okay, no, okay. risposta la do in maniera anche articolata. questa è una risposta, è una risposta, no, è una risposta no. la risposta te la do dopo Cioè, non siamo a rischi no. a tutto dove tu come dire esprimi una frase chiedi una risposta sì o no ci sono domande che de devono avere una risposta qualificata e sono pronto a farlo dicevo quindi il fatto che fare deficit porta ricchezza nel paese questo implica una serie di assunzioni totalmente fuori dal mondo ripeto su moltiplicatori su esportazioni importazioni su tassi di cambio, su aspettative vi leggo, leggo un piccolo passo che mi sono son salvato prima la moneta è un bene durevole il cui valore attuale dipende dal suo valore futuro atteso e quest'ultimo, il valore futuro atteso dipende dall'autorevolezza e indipendenza di chi la governa la moneta se questo principio venisse meno, la domanda di moneta che dipende negativamente dall'aspettativa di inflazione cadrebbe e l'inflazione attesa sarebbe immediatamente anticipata in un'inflazione effettiva ed è questo ciò che si dimentica la Kelton e ciò che... Cioè si dimentica praticamente ogni volta che si parla di MMT. Il secondo e meno evidente finora è l'assenza del vincolo esterno della bilancia dei pagamenti, il secondo vizio MMT. Infatti con l'emissione di moneta incontrollata, perché diciamo sulla incontrollata è fin quando non si mette la piena occupazione, perché l'inflazione non è un interruttore che si accende e si spegne, controllabile così dalla, dalla banca centrale, quindi dallo Stato eventualmente, che dice ok adesso ci fermiamo così si ferma l'inflazione, assolutamente no. E infatti... Un'emissione eh, di questa moneta, la bilancia dei pagamenti va in rosso, e qui siamo d'accordo, perché aumentano gli, aumentano gli importi piuttosto che l'export. Quindi eh, ne consegue che la necessità di un afflusso di capitali esteri da attira, cioè per attirare i quali vengono aumentati... Aspetta, l'ho scritta male. Quindi cosa c'è bisogno di fare? La necessità di un afflusso di capitali esteri, grazie a quali, parenti si aumentano anche poi i tassi di interesse, è un fenomeno naturalissimo. All'aumento, quindi, dei tassi di interesse si, si sommano poi restrizioni doganali e svalutazioni del tasso di cambio. Faccio l'esempio stupidissimo della... Della Turchia, cosa ha fatto la Turchia? Lo vediamo benissimo. Erdogan ha presente licenziato negli ultimi anni sei quattro eh, presidenti della Banca Centrale. Quanti ne ha licenziati, Umberto? Io non mi ricordo. Non, non mi ricordo, mi pare sì. due o tre. è no, Cos vabbè, ce ne eh, sono stati fatto. tanti comunque. Semplicemente arriva un certo momento in cui ehm, tu sei obbligato ad aumentare il tasso di interesse della Banca Centrale perché la Banca Centrale, ok, tu puoi benissimo decidere di tenere il tasso basso però deve anche assumere la svalutazione del tasso di cambio, quindi il peggioramento delle ragioni di scambio, e una fuoriuscita di capitali. E questa la fuoriuscita di capitali cosa significa? Meno ricchezza nel paese. Cosa che effettivamente sta avvenendo? Perché anno dopo anno, mese dopo mese, i cittadini turchi cambiano la lira turca in dollari. Le riserve in dollari, infatti, stanno diminuendo in una maniera... Le, ris le riserve nette sono zero, le riserve lorde, cioè quelle a, prest prese a prestito sono un qualche decina di miliardi, però quelli sono son prestiti da ripagare. Quindi la Turchia, che è un paese sovrano, con la propria banca centrale dipendente dal governo, questi iniziano, con questi giochetti inizia semplicemente a vacillare. Guardiamo il, tasso, il suo tasso di cambio: il suo tasso di cambio si sta de deprezzando giorno dopo giorno, praticamente. Ha perso oltre 100, Si è svoltato del 150% negli ultimi tre anni. Eppure, non mi sembra che la Turchia sia adesso un paese ricchissimo, nonostante tutto il deficit che stia facendo. A me non sembra, sinceramente. Non faccio l'esempio di Venezuela e della Zimbabwe, perché sono esempi lontani da noi, e su questo siamo d'accordo. La Turchia è l'esempio perfetto di un'Italia con una banca centrale sovrana che fa quello che, ok, tiene occupazione, ma poi è sostenibile le cose? No, non lo è. Allora. allora, se posso rispondere, intanto, siccome torni sul Sì, punto sì, aspetta sì, un attimo, spetta Marco, spetta. che ti faccio ricominciare. Eh? Vai. No, no, no, vai, vai, vai. Allora, siccome questa domanda, la moneta e ricchezza, che è stata proposta più di una volta come un punto chiave a cui non si può rispondere un sì o un no, va data una risposta leggermente più articolata, che poi però è ancora molto semplice. La moneta ovviamente di per sé è un pezzo di carta. Se uno Stato comunque attribuisce a questo pezzo di carta la potestà liberatoria di obbligazioni fiscali, la moneta comincia ad assumere un valore. Sotto quale condizioni l'immissione di moneta nel sistema economico aumenta la ricchezza del Paese? È molto semplice. Quando questa emissione monetaria va a alimentare un processo o di spesa pubblica, spesa corrente, e investimenti, o di trasferimenti a privati, che poi alimentano consumi, o di riduzione di tasse, che sono un fenomeno analogo, che lasciano più potere d'acquisto all'interno del Paese e consentono di mettere al lavoro risorse produttive che sono sottoutilizzate. Se siamo in situazione di pieno impiego, immettere più moneta e di conseguenza più domanda nell'economia è perfettamente inutile ed è esclusivamente inflattivo e va evitato. Se c'è un forte sottoutilizzo di risorse produttive è invece necessario e anzi indispensabile. Questa è la risposta un po' più articolata di un sì o di un no e spero che sia soddisfacente. Vorrei parlare un attimino anche delle tematiche di vincolo e eh, di deficit commerciale eccetera eccetera. Faccio notare cosa sul, un paio di cose sulla Turchia. La Turchia nel periodo dell'euro, in cui la Turchia ovviamente non è entrata e non ne fa parte, ha raddoppiato il suo PIL. L'Italia non l'ha aumentato neanche in un centesimo, questo è un punto. Secondo punto, se la Turchia fosse stata nell'euro, in che situazione sarebbe trovata? La Turchia ha un problema perché ha avuto una crescita di debito privato denominato in moneta estera. Se la Turchia fosse stata nell'euro, tutto il suo debito privato e pubblico sarebbe stato denominato in moneta estera. Quindi essere nell'euro avrebbe lenito o sanato in qualche maniera i problemi della Turchia, mi sembra molto discutibile. Altro elemento: il vincolo in termini di deficit commerciale bilancio dei pagamenti è una cosa che non va ignorata. Su questo sono d'accordo. Però ci sono paesi che sono in grado di finanziare un deficit commerciale mediante emissione di attività o sue passività finanziarie in moneta propria, e ci sono paesi che non sono in grado, sono molto meno in grado. Si fa sempre il caso degli Stati Uniti che ovviamente pagano qualsiasi importazione in dollari in pratica. Un caso un po' meno noto è quello dell'Australia, che è un paese che per 40 anni consecutivi, dal 1980 al 2019, adesso è passato in surplus, ma sta per 40 anni in forte deficit commerciale. Ha una NIP, una Net International Investment Position, negativa per il 50% del PIL, ma tutto questo è costituito da indebitamento in dollari australiani. Il dollaro australiano è una valuta per qualche motivo accettata e appetita, in tutto questo periodo l'Australia è cresciuta, si è sviluppata ha avuto un trend economico assolutamente di primo ordine e non ha avuto nessun problema di, di fughe di capitali di economia instabile eccetera eccetera detto questo, alcuni paesi sono in questa situazione, altri lo sono di meno, su questo sono d'accordo, però questo che cosa significa? Che dobbiamo porre attenzione a due cose, non solo al vincolo di non produrre inflazione, ma anche al vincolo, almeno in certi casi, di attenzione ai saldi commerciali esteri. Ora, l'Italia ha un problema di inflazione troppo bassa e ha, dall'altra parte, più di 60 miliardi di euro all'anno di surplus commerciale. Questo surplus nel 2020 è aumentato. Ed è aumentato nonostante il fatto che c'è stata una flessione, per motivi che sono ovviamente intuibili, nel surplus o nel deficit, un peggioramento del deficit di servizio dovuto alla caduta del turismo. Quindi l'Italia è una posizione ideale per espandere la propria domanda interna, okay, senza creare deterioramenti di saldi esteri. Un punto della proposta, buoni di sconto fiscale, certificati di compensazione fiscale, moneta fiscale, e magari poi se abbiamo tempo ci inseriamo un attimo, è quello che una parte degli interventi che vengono proposti sono anche rivolti a migliorare la competitività delle imprese. In che modo? In un modo molto semplice. Non solo utilizzando la moneta fiscale emessa per espandere gli investimenti pubblici, non solo per sostenere le categorie disagiate, per dare ris ristori e sostegni a chi è colpito dal Covid molto più significativi di quanto sia stato fatto in questo periodo, ma anche per migliorare la competitività delle aziende abbassando il cuneo fiscale. Quindi sostanzialmente compensando una, una frazione del costo del lavoro lordo della, delle aziende mediante emissione a loro favore di buoni di conto fiscale quindi c'è la maniera anche in presenza del mantenimento dell'Italia all'interno del sistema euro per applicare dei criteri prescrittivi sostanzialmente analoghi alla MMT salvaguardando anche il vincolo di saldi commerciali est esteri in equilibrio, anzi mantenendoli positivi e il vincolo di bilancia dei pagamenti quindi questa tematica è perfettamente gestibile nell'ambito della proposta non so se ancora ok, no, eh, se andato un po' oltre ci Prego. tengo soltanto a far vedere una cosa esempio, perché abbiamo parlato di Turchia giusto per essere super partner. se io faccio vedere visto che la Spagna è stata citata faccio vedere il costo al GDP per Turchia Italia e Spagna e qua ognuno poi tragga le sue conclusioni mi sembra un po' esagerato quello che è stato detto prima però, faccio vedere tutti e tre cosa? Però... specifico, scusa mm. Se vuoi intervengo però, non voglio togliere il tempo agli altri. Vai un bel, sì. vai. un minuto. Ok, prendo un minuto. Se fosse vero quello che diciamo, ad esempio che dal 2000 il problema dell'euro, allora dovremmo anche dirci che visto che la Spagna ha avuto questo grande deficit, c'è stato anche di mezzo il MES, giusto per dire, quindi anche lì parliamone. Però come vedete tutti i paesi dopo un certo tot iniziano a scendere perché è strutturale, non è che puoi crescere sempre verso l'infinito e oltre. Ovvio che invece quando tu hai un'economia un molto bassa, e ovviamente la Turchia è sempre stata poco vicina al, al concetto di globalizzazione, se non dal 2000 in avanti, ecco che anche qui cresce pochissimo, perché dall'86 fino al 2000 è cresciuta di uno sputo e mezzo. Poi, giustamente, è cresciuta moltissimo quando è si è aperta nei, ed è volatissima quando si è aperta nei confronti del commercio. Non è che non è volata. Poi, se vedete, infatti, dopo il 2014-2012 che c'è stato il cambiamento di rotta, anche qui ha rallentato la sua crescita. Quindi se ovviamente prendiamo il 2000, ad esempio facendo così, possiamo supporre delle, delle cose. Se invece prendiamo tutta un po' la serie storica e la allarghiamo un pochino, se addirittura la prendiamo tutta, beh, insomma, abbiamo molto da ridire. Ok? però io per correttezza ho preso soltanto ad esempio dal, dall'86-87 prendendo così però poi ci sarebbe anche fatto fare un discorso sulla TFP che ad esempio no, da noi è piatta praticamente dagli anni 70 e non dal 2000 perché se ci faccio dire... un commento poi sull'FTFP ci mancherebbe e poi andiamo oltre prego, e anche sulla Turchia ma giusto per concludere allora eh, Marco non capito, ha detto che l'Australia è stata in deficit di bilancio di pagamenti oppure no, non, è che non mi sono perso il per punto. Eh, è stata in, in eh, deficit commerciale per 40 anni consecutivi dal 1980 al 2019, deficit commerciale forte, parlo di deficit negli scambi di beni e di servizi. Chiaramente poi ha avuto la possibilità di emettere debito sostanzialmente in dollari australiani che hanno avuto un'ampia accettazione. Quindi pur non essendo la Germania, non essendo la Svizzera, non essendo gli Stati Uniti, è un paese che è stato in grado di finanziarsi emettendo debito nella sua moneta. Poi per carità, sono il primo a dire che l'Italia potrebbe non essere nella stessa situazione e di conseguenza affermo che bisogna porre attenzione per quanto riguarda il caso dell'Italia ai saldi commerciali esteri però ho fatto anche notare da dove partiamo partiamo da una situazione che almeno da questo punto di vista è estremamente favorevole perché sono più di 60 miliardi di euro all'anno ormai dal 2014 in poi di surplus commerciale per quanto riguarda l'Italia allora ehm, comincio adesso i miei 4 minuti io sto guardando adesso la bilancia dei pagamenti australiana la media in realtà è, eh, è un po' diversa da quello che dici tu ma vabbè Basta io parlo di ragazza... commerciali non di bilancia dei pagamenti Scusami. commerciali, Quindi intendi anche semplicemente capitali in uscita e in entrata, intendi anche quello? No, saldi commerciali intendo export meno import. E eh, quella è la bilancia dei pagamenti, eh, la, bilancia no. quella è la, bilancia la bilancia commerciale, La bilancia commerciale. La bilancia commerciale. Ma la bilancia dei pagamenti chiaramente si è riequilibrata perché sono arrivati capitali dall'estero sottoscritti mediante acquisto fondamentalmente di debito emesso dal paese in, nella sua moneta, in dollari australiani. Perché? Perché le persone sono sicure, sono fiduciose che la moneta, il dollaro australiano, garanti, sì. eh, avrà il suo valore stabile nel corso del tempo, cosa che noi non sarebbe in grado di garantire. Ehm, perché assumere che, ok, a mettere moneta anno dopo anno, fin quando non si raggiunge un determinato target, i mercati si aggiustano automaticamente. Tu, nel, Francesco Chini, presidente della Banca d'Italia, e tu, ministro delle finanze, che domani annunciate, ehm, noi emetteremo moneta, faremo deficit monetizzando fin quando non si raggiunge la preoccupazione. Gli agenti automaticamente, il giorno dopo che si aprono i mercati, aggiustano le proprie aspettative, automaticamente. Ehm, andrò a punti, allora, la Turchia, detto di Turchia, è stupido parlare, non dico quello che hai detto tu assolutamente, è stupido fare un confronto come il nostro sulla Turchia, perché la Turchia ha dei fondamentali totalmente diversi dall'Italia, soprattutto per chi conosce la teoria della crescita, a parte da livelli di crescita di di PIL molto molto più, più bassi e più arretrati, quindi sia la situazione demografica sia quella tecnologica vanno molto per trattare, per questo hanno portato dal 2000 che avevano circa 200 miliardi di PIL al 2013 che erano quasi 1000 miliardi, adesso sono scesi più di 200 miliardi, nonostante loro abbiano una banca centrale sovrana che potrebbe fare quello che dite voi, eppure il PIL scende, la disoccupazione sale, e sale alla grande, perché la disoccupazione è oltre il 14%, no, è il 13% circa, con un tasso di occupazione più basso di quello italiano, quindi la situazione è molto molto peggiore, eh, ragazzi io vi consiglio andate alle porte di Erdogan perché lui ha capito, voi avete capito cose che loro non hanno capito a quanto pare. E ripeto, la cosa pericolosa di quella che dico voi, che ripeto, siete bravi ragazzi. Bravo signore Marco, non deve essere offensivo. Siete bravi ragazzi. Io no, sono tanto qual... ragazzi. Eh, ehm, il punto qual è? È che voi portate idee che sono per... molto molto pericolose, molto pericolose, una, una sorta di lotta di classe verso chi, chi urla alla. Um a prendersi le proprie responsabilità, a chiudere il fatto che i debiti vanno pagati effettivamente, perché tutti i debiti vanno pagati, che siano reali o nominali, soprattutto quelli reali, cioè quelli che fa uno Stato. E eh, basarsi su queste assunzioni, che tanto fin quando ci sarà disoccupazione, cioè risorse non utilizzate, tanto non arriverà in tazione, e si potrà anzi sfruttare al meglio queste risorse, mettendo moneta o facendo deficit, perché ragazzi io di MMT non ho trovato uno, uno che abbia detto le stesse cose di quello prima, uno. Io sono partito dal white paper di Mosler, che è una follia, quell'uomo, di seri problemi psichiatrici. Psichiatrici e non psicologici, da quello che scrive. E da lì in poi ho dibattuto con tante persone sull'MMT. E ogni volta una persona dice una cosa diversa. Quindi l'MMT capisco che non è neanche una. Ci sono tantissime idee diverse. Quelli della FF Academy dicono cose diverse da quelle di rete MMT, i quali dicono cose diverse da quello che hai detto tu, Marco, i quali dicono cose diverse da un altro che non, non ricordo il nome, o un po' di mesi fa. Quindi, questo fatto che... Ehm, Tanto ci sarà sempre lo Stato che garantisce questo e quest'altro, è semplicemente sbagliato, ci si dimentica, ripeto, delle aspettative razionali sull'inflazione, e non solo sull'inflazione, ma anche sugli aggregati, su tutti gli altri tipi di aggregati, su import, export, tutto quello che vogliamo, ed è molto molto pericoloso. E ragazzi, io sinceramente, continuo a dire, ma pensate davvero di aver trovato il modo per far crescere e realizzare la disoccupazione, e tutti gli Stati al mondo non l'hanno capito, e quindi siete voi che siete i salvatori del mondo, perché nonostante questo da, da prende un secolo in ambito accademico si cerca il modo che siamo anche d'accordo che non esiste neanche un modo per unire per tutti i paesi. E su questo sono d'accordo con ciò che disse Francesco Saraceno, che ehm, non esiste il mantra della crescita, non esiste il mantra della passella disoccupazione. Poi che anche lui dica è eh, perché l'economia mainstream, dimenticandosi che neanche esiste un'economia mainstream, dimenticandosi di tutti i dibattiti che avvengono all'interno dell'economia, dimenticandosi non lui, ma voi che eh, non basta soltanto che lo Stato dice scrive un pezzo di carta, ok, da domani questo lo accetto che allora quel, co quel coso ha valore perché in Venezuela in questo momento girano più dollari che Bolivar, in, in Argentina la gente cambia ehm, ehm, no, la lira, il, il pesos in dollari e continua a farlo da anni, questo è uno dei tanti motivi per cui la moneta continua a svalutarsi semplicemente eh, ci sono un casino di, di, di, um, di esempi in cui i cittadini nonostante il legal tender della moneta non avevano più fiducia nella moneta dello Stato e questo può essere un esempio se io so che da domani lo Stato italiano iniziasse a mettere moneta su moneta su moneta IRE, io ci penserei due volte piuttosto che accettarlo o comunque fare pagamenti in lire. Io ci penserei, magari dico ok, magari prima che è stato svalutato ulteriormente, cosa faccio? Cambio la mia moneta in una valuta più stabile. Ma ti chiedo di chiudere. Hai ragione, scusami. Prima chiudo qui, finito. Ok, grazie. Allora, se posso replicare brevemente... <ride> Io faccio notare che quella situazione, poi naturalmente sono venute fuori l'Argentina, il Venezuela, il Sud America, eccetera, eccetera. Pensiamo all'Italia prima dell'euro. L'Italia prima dell'euro ha avuto 50 anni di crescita economica che sono stati allo stesso livello, ma anzi superiori, no? è stato così in quel cinquantennio, rispetto alla media dei paesi europei occidentali. Tant'è vero che il reddito pro capite italiano, che partiva da livelli, lasciamo stare dopo la seconda guerra mondiale, ma ancora nel 1970 che ero qualcosa tipo un 25-30% sotto la media UE15, nel 2000 era praticamente quasi allineato. Quindi sono stati anni di crescita, di crescita costante, di recupero, di allineamento, di chiusura del gap rituale tra Italia e il resto dell'Europa occidentale. Questo con la lira. Voi siete giovani, io un pochino di meno. Di conseguenza negli anni 70, 80, 90 c'ero si usava la lira, va sicuro che la lira non la buttava nel cesso nessuno, la si utilizzava tranquillamente, si lavorava, si veniva pagati il lire, si guadagnavano lire, si spendevano lire, si risparmiavano lire. E la moneta aveva un valore. Poi si sapeva naturalmente che la lira era una moneta meno forte, per esempio, del marco tedesco. C'era quindi un delta di inflazione c'era un delta di tassi di interesse. Questo era un problema. Si è stabilito a un certo punto che una singola variabile, il debito pubblico rispetto al PIL, che era più alto in Italia che altrove, pare al 120%, era qualcosa che era un potenziale dramma, dimenticandosi del fatto che era debito denominato la moneta nazionale e che i risparmiatori italiani, io per primo, tranquillamente più che contenti, eh, acquistavano, perché era sicuro, era tranquillo, garantiva un buon rendimento nella moneta nazionale, garantiva un'integrazione di reddito. Quindi l'Italia non aveva nessun tipo di problema, avrebbe potuto tranquillamente mantenere la lira. Aveva conti con l'estero mediamente in sostanziale equilibrio. Aveva una net international investment position che, che anche era, era fondamentalmente in equilibrio. Dopodiché, non era probabilmente, anzi, ne sono convinto: nella situazione dell'Australia doveva porre un'attenzione al vincolo dei salti commerciali esteri, ma avendo un'eccellente economia di manifattura e trasformazione, era anche in grado di rispettarlo. Quindi. L'ultima cosa che serviva all'Italia a fine anni 90 era agganciarsi a una moneta più forte della propria. Lo Svea infatti c'era stato e si è rotto nel 92, Al altri paesi considerati anche meno magari farfalloni come immagine dell'Italia tipo il Regno Unito e la Svezia ne sono usciti e non ne sono entrati, noi abbiamo deciso invece di inchiodarci alla croce dell'euro. Ripeto e torno un attimino perché poi se alla fine si è parlato molto poco della nostra proposta di moneta fiscale integrativa rispetto all'euro stiamo proponendo una cosa che non è la rottura dell'euro l'uscita e la ritaglia dell'euro semplicemente per un motivo l'euro è un progetto profondamente sbagliato dal punto di vista economico non ha nessun senso logico per motivi tecnici, operativi e soprattutto politici io personalmente ritengo che sia molto difficile promuovere un concetto di uscita o di rottura la proposta di conseguenza non è rompere l'euro, ma aggiungere, mantenere l'euro, ma aggiungere, cioè dare allo Stato italiano la capacità di emissione di, un, di uno strumento di pagamento supplementare, che è la moneta fiscale, della misura necessaria sostanzialmente a rimettere al lavoro le risorse produttive inutilizzate o sottoutilizzate del paese. Questa è la proposta. I nostri partner dicono siamo preoccupati per il livello di debito pubblico dell'Italia da rimborsare una moneta troppo forte per il nostro paese e che noi non emettiamo. Questa è una preoccupazione comprensibile, ma una preoccupazione che non si risolverà mai. È dal 2011 che stiamo cercando di mediante meccanismi di austerità, di riportare sotto controllo questa variabile, ovviamente non ci si riesce. Il risultato è stato solo di massacrare l'economia del Paese, di far esplodere la povertà, di produrre decine di migliaia di fallimenti. A fronte di questa nostra proposta, la proposta alternativa qual è? A parte quelli che dicono usciamo dall'euro, che è politicamente e operativamente difficile, però è una proposta. L'alternativa cos'è il recovery fund? la revisione dei meccanismi che, non so, citato prima Francesco Saraceno, lui è convinto che il recovery fund sia il segnale della svolta keynesiana e solidaristica dell'Unione Europea. Non è niente di tutto questo, è solo un ulteriore sistema di vincoli e controlli che, ci vuole, che si vuole imporre a determinati paesi, primo fra tutto l'Italia, a fronte di possibilità di spesa incrementale che sono ridicolmente basse rispetto alle esigenze del paese, ancora di più aggravate dalla situazione post-Covid. Mi fermo qui perché non vorrei sottrarre tempo. Allora, per scegliere due, due cosine che chiedo Marco Ma se posso perché sono state dette vale. due cose e voglio far vedere solo due, due, due dati Passo. che ho tirato in due secondi e magari potrebbero essere interessanti. Eh, anche qui prendiamoli un po' con le pizze perché sono due dati sparati un po' a caso, però possono essere una provocazione interessante. Secondo me, giusto per andare in conclusione perché sono 17:46, ragazzi. <ride> Quindi, dopo Potrei questa cosa, una no? Il tema è sicuramente interessante anche perché ho visto che siamo stati quasi in 100 per tutta la live, quindi complimenti, prima di tutto faccio i complimenti sia a Francesco per l'introduzione, anche se siamo andati un po' lunghi, Francesco ti consiglio di stare un po' stretto esatto. la prossima volta, no vai, tua, la, la, esatto. eh, no ma ci mancherebbe, ci mancherebbe, anche noi certe volte andiamo oltre a figurarsi, anche voi, spero di aver fatto una buona, una buona moderazione, grazie sì. a Marco, quindi già dico grazie, che siamo a metà, che mancano ancora un quarto da 20 minuti, però voglio farvi vedere due dati eh, che ho tirato fuori nel corso di questa live, che mi...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 In chiusura e salutiamo anche perché ormai è 17.59, Perfetto. dai speriamo soltanto di 10 minuti magari. Quanti, quanti minuti ho Umberto per regolarmi? Dai vai, 10 minuti, io vorrei okay, chiudere okay. a 18.10 anche perché abbiamo una live ancora stasera. <ride> Vorremmo anche mangiare fare fare no, allora, faccio, faccio un commento sulla situazione, se mi scherzo sulla situazione di Galbright che ha fatto Matteo, è una perfetta descrizione dell'euro.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 ho chiuso bene, possiamo andare a chiudere ci sono alcuni punti che sicuramente che hai sollevato in questa conclusione che metterebbero sicuramente una, una risposta TFP e riduzione anche di dispesa eh, io ho molti dubbi però non voglio tediare siamo già andati oltre i sette minuti eventualmente poi ci faremo se ci sarà modo un'altra puntata giustamente, anche se su questi temi noi ci siamo già ritornati, quindi basta semplicemente cercare nel canale cos'è la TFP e come sono andati, eh, com è andata la spesa pubblica in Italia in quegli anni e, per, e quindi non ci tengo neanche a ribadire, a ribattere perché sarebbe sbagliato ecco, nei confronti di chi è che ha seguito di dibattito e chi ha partecipato. E... grazie e... moltissimo voglio solo scusarmi esatto. con Matteo perché un paio di volte trascinato dal fervore l'ho interrotto ah, non sempre no, no, sempre no evitare. no, no, no abbiamo avuto ci siamo comportati volentieri se volete fate post live se volete fate post live prendete la birretta e sedete e facciamo anche il terzo tempo non è quello il tema c'è zio Roma? no c'è Lazio Ah, Robo Coloni, ah, okay. va bene Niente, Io ringrazio chi si è seguito fino adesso, ringrazio chi che è intervenuto. E insomma, vi auguro una buona serata. Vi ricordo che questa sera alle 21:30, Fatale Cardi parlano di welfare, cos'è il welfare e tante altre belle cose. Quindi, se volete rimanere ancora con noi su Twitch di Libri Oltre ci trovate, e insomma, buona, buona serata a tutti, ciao ciao, arrivederci, grazie a tutti.